allora ragazzi se mi permettete prima delle premiazioni vorremmo festeggiare quello che, secondo, quello che dice lui quello che tromba sempre A allora l'amico Lorenzo Gemma oggi festeggia mille mille e sette quindi attraverso il piattino perché sa che un bicchettino per tutti ci grazie grazie. la scuola di raccogliere la, la sera se Bella foto con le cose che vero bene Bella, bella, bella, bella. Bella, bella, bella. bene, bene, bene. Eh, Bello al grande Lorenzo Le forchette partiste... Felice, oh. è... è felice. E così sono le forchette di Non c'è la fine della ricostruzione, il la ciao